minimali e eh, sì, non sono informati per informazione faccio tutt'altro nella quest'oggi vi parlerò di una famosa distribuzione minimale prendendo punto da un to che avevamo fatto un paio d'anni fa sull'AICD sui C E agviati che è una distribuzione che tutti le daranno gli indici e guarda caso un po' di vino di cui quest'anno abbiamo anche un anniversario che sono stati dieci anni quando è stato iniziato il logo del cuccioletto deriva dal fatto che Barry Coller l'ha praticamente intitolata su carnevio che esisteva davvero e il carnevio piccolo non è di gli scopi che si proponeva Kaula di fare una distribuzione piccola, portabile e leggero. Per la piccolenza sicuramente si è sicuramente riuscito perché eh, pur non arrivando ai grandi estremi di altre più così, distribuzioni, in media siamo sui 100 megabyte, al momento attuale per una distribuzione per il Linux, siamo veramente molto sotto molto alto di quello che abbiamo in giro. La sicurezza eh, si ottiene facendo girare il sistema di un ramdisc nel quale un grosso file compresso che contiene tutta la distribuzione viene scompattato durante la fase di boost e eh, voi sapete bene che tutto quello che si arrangi la velocità viene superiore a qualunque eh, cosa che deve essere presa e rimessa un disco fisso sia pure uno stato solido se non... e la portabilità è stata ottenuta eh, rendendo molto diciamo, completa la distribuzione riconoscimento e in effetti di Linux in se questo seconda solo in OPIX che però grande sei volte tanto e parte di Linux ha la capacità quasi magica di avviarsi e di funzionare su macchine più diverse e, per esempio quella la distribuzione che vedete che vi sto usando qui adesso era necessariamente su un computer di casa, io ho copiato paro po' su questo e ho dovuto adattare qualcosa sui vari da video e qualche altro tipo cosa ma ho clonato con due macchine che non potevano essere la stessa distribuzione, l'ho usato e il tempo lo passo a usarlo e non a diventare mappa se usarla. Il papillino gira anche senza il disco e persino senza il disco d'avvio, nel senso che quando quella ricaviata, che si toglie il disco e tanto subito più avanti va all'acqua se volete però salvare qualcosa, un supporto ce lo dovete avere e eh, potete per esempio installarlo su un disco rigido anche su altre cose, per il disco rigido viene addirittura proposta una doppia modalità di installazione. Una installazione è una installazione classica, diciamo fatta come fosse una piccolissima dedica con tutte le cartelle e quant'altro, in questo caso Papi Linux c'è di zerare il RAM tutti insieme c'è una distribuzione piccola e efficiente di Linux oppure c'è la cosiddetta installazione frugale quella che stiamo usando qui adesso in cui semplicemente viene copiato il grosso file in cui c'è tutto questo file viene avviato durante la fase di boot e che le impostazioni i cambiamenti e quant'altro vengono salvate in un file di torrent che viene creato dal primo giro. Il, il file system del file eh, diciamo così grosso del sistema è quello del file storage che vengono sottoposti con delle modalità che non vengono a discutere perché si porterebbero via troppo tempo e si ha un sistema di volte eh, di produrre di e che ha eh, il vantaggio che non si dice che nulla. In nessuna maniera la partizione su cui può esserci, per esempio, un altro sistema operativo. Quindi abbiamo un'installazione normale e un'installazione più uguale, che è di fatto quella che la più parte delle persone usano eh, perché è veramente è molto semplice, abbastanza per dire, poco impegnativo e geniale. Abbiamo capito bene, non c'è bisogno strettamente di usare un hard disk e questo permette in linea di principio di usare... Il TAPI Linux per fare del T-client, cioè di quei piccolissimi computer ridotti a niente, ciascuno può mettere per esempio il sistema operativo su una SD, salvare il file storage su qualcos'altro e avere un dispositivo completamente statico. Un Se si vuole mettere il CD, si può fare a partire da CD, però ripeto, si può fare un dispositivo completamente statico. Un altro vantaggio, forse più utile, è che un disco di avvio di un TAPI Linux è una magia da avere se fate riparatori di computer senza un computer morto senza il disco fisso che funziona e voi potete far partire di romo, anche dalla chiavetta e esplorare il computer, guardare cosa c'è dentro, vedere se riuscite a riparare qualcosa e molti riparatori anche non del mondo e del mondo virus hanno le loro distribuzione che si porta dietro che funziona un po' come l'icona di, di, di, di Sant'Avito del Caccio, passando eh, dei miracoli possibili. Eh? Un altro dei motivi per cui il partito Linux è abbastanza gradevole è il fatto che ha pretese hardware modeste, di RAM in RAM può partire anche con solo 128 MB di RAM, ce ne sono un po' di più, non si buttano via, ma eh, se uno fa un'installazione tipo Debian, cioè un'installazione su disco fisso, può oh, girare addirittura con 64 e c'è chi dice anche con 48, 64 l'ho fatto, 48 non mi so dire, comunque si gira con molto poco, ovviamente dobbiamo avere una partizione di risalto perché nella memoria naturale si muore. E anche con i processori, va bene un Columbix, X686, io non sono andato sotto il peggio Pentium 2 però... Se chi dice che si può usare anche per processori diciamo più antiquati, ma però la potenza di calcolo è di 22, quindi io non andrei sotto il 32. La più parte delle release di giro sono a 32 bit e quindi funzionano su macchine a 32 o a 64. Chi vuole avere i 64 bit a tutti i costi, ci sono delle release di pacchetti di inizio, cioè pacchetto che è un po' più grosse e Lighthouse 64, qualcun un'altra, che sono 64. Si ha qualcosa che va con tutti i termini del 64 bit della gestione della memoria. Non si può più far girare su una macchina 30 bit, ma no? Tutto questo si fa senza compromessi, diciamo, miglianti, Nel senso, chi lavora con Linux non è un cittadino di serie B, usa le stesse applicazioni sostanzialmente che usa uno che usa Ubuntu, uh, Debian o quant'altro. Di solito il dimagrimento viene fatto a spesa dei file di help che si possono comunque recuperare dalla rete in ogni momento e quindi chi usa un'altra distribuzione non ha grossi problemi ad usarla. Le distribuzioni sono facili da per portare da un punto all'altro, l'abbiamo detto, riconoscono spesso da solo l'hardware computer e c'è possibilità di passare parametri in mano. Al, al kernel durante la partenza come si fa anche con Knox o qualche altra e si chiamano con un termine colorito Dulce codes ma sono nient'altro che parametri che vengono dati al, al kernel per hardware un po' più, diciamo difficile da identificare io peraltro li ho usati molto poco perché di solito funziona tutto autodidotta come è quindi non deve preoccupare Vediamo un po' come è fatto un desktop di parte di Linux. Questo è quello che avete out of the box, cioè un sistema partito, senza installare niente, senza nulla di nulla. E come vedete che abbiamo già una dotazione dignitosa e un sistema anche gradevole. Le icone dei dischi sono redditori, cioè appaiono sul, sul desktop ma man mano che si tolgono mettono un disco, che avete e quant'altro. Ci sono una buona dotazione di programmi di base. Il gestore delle finestre JWM, piccolo e leggero ed è ben funzionante, unico sacrificio, j non permette di mettere oggetti fisici sul desktop, cioè non potete mettere il file, funziona come il program manager di Windows Urb se lo ricordo, cioè è un luogo, il desktop di, di eh, J2M, di soli puntatori, di soli link, non di oggetti fisici. Questo è un problema all'inizio ma si supera con estrema facilità e di fatto non cambia di tanto e probabilmente è fatto per mantenere leggero la dispositività. Una delle idee geniali di recaller è stata di decidere l'ovvio, cioè che tutte le release potevano essere fatte come uno voleva, perché la comunità è grande, ben, diciamo così, ben ma che i capisaldi devono essere sempre gli stessi, cioè un certo numero di programmi dovevano esserci, il feeling doveva essere diciamo così, mantenuto in modo che uno passando da una release 1 a una release 5 o 4 trovasse sempre le stesse cose, cosa che per uno che è bravo non può diventare il problema, ma per uno che all'inizio, eh, o che non fa l'informatico di professione, che è cioè eh, è un grosso limite, loro l'hanno fatto, né icone, sono sempre più o meno i pressuposti programmi che sono simili, sono dei buoni programmi non c'è quindi il problema di chi, per esempio, prende una, una, una release di qualche sistema operativo più illuminato e si chiede dove troverà le stesse cose che usava fino al giorno prima con ottima comodità e quindi deve allincararsi in farlo. Volendo vedere i programmi più da vicino c'è un, un file manager che è poi eh, ROX c'è un pannello di controllo che è evidente, il browser è di solito Firefox con eh, buona parte dei plugin eh, o tutti i plugin per cui non ci sono problemi, se uno vuole un altro browser non c'è altro che mettersi Chrome oppure si o opera eh, ed è facilissimo. C'è un media player con tutti i plugin, se non, se non dovete andare a cercare le spensioni caratteristiche come si fa da altre parti, funziona quasi tutto di default. Per chi lo usa c'è un programma di mail, io non lo uso più da 10 anni, c'è solo qualche web mail, però qualcuno può piacere, funziona abbastanza bene. C'è un gestore archivi che unisce le funzionalità di e di un'errata, c'è un programma di messageria, ci sono due applicazioni semplificate che gestiscono i file Word e i compatibili Word e compatibili Excel, ci sono programmi di grafica Bitmap e uno semplificato di grafica vettoriale. Direi che per iniziare secondo me c'è anche tante. C'è anche un ottimo potente installatore e eh, disinstallatore di programmi che sono dei pacchetti con un formato che si chiama PET, che è un formato proprietario, ma molto facile da fare anche così a mano, a manina. L'installazione e la disinstallazione viene fatta senza PET e con la eh, diciamo risoluzione delle dipendenze senza grossi problemi. L'installatore PET in molti casi accetta anche di portare eh, quando possibile il file del debito, punto debito, e questa è una comunità in più. Qui vedete per esempio sul mio predecessore di caso, io ho portato usando altro file, il PET e il DOSBOX, che è tanto simpatico come un motore DOS e un client di Skype, non sono proprio gli ultimissimi versioni, però funzionano bene e non, non c'è nessuno di, di, di preoccuparsi, che si possono portare programmi anche in terzo parte se ne sono accorti i radiolatori, per esempio questa è una, una diapositiva fregata da una presentazione di un radiolatore americano che suggerisce un programma che si chiama Neuroband Emergency Management System che serve per le ricerca di emergenza agli animatori e viene sviluppato in modo da gelastico comunque che non è che ci proprio perché la roba si deve poter usare al momento su quello che si ha benissimo, loro suggeriscono di farla girare su fatti Linux cioè, e in effetti qui vedete che c'è una chiavetta che è la chiavetta del avvio, e qui sta partendo su questo computer che magari è sua, chissà che l'altro si e tutto funziona senza problemi. quando noi abbiamo installato un certo numero di programmi possiamo decidere di, di rendere permanente il sistema che abbiamo creato, rimasterizzando il CD del bio di avvio di PATT, cioè creando sulla nostra diciamo, e viene mantenuta tutta la struttura generale che abbiamo detto, vengono aggiunto quello che noi abbiamo messo. Qui vedete una che si chiama UORI Cielo, in cui è stato aggiunto VLC, Skype, un programma di intercettazione dei file che non si vede e una versione di. A quei tempi c'era solo open office, quindi il corso open office. Questi tablet ce n'è un in numero infinito in realtà, perché sono veramente facili da fare, è facilissimo da in CD, e per cui ognuno può, con veramente fatica quasi nulla, farsi una distribuzione per scopi propri e distribuirla o renderla, diciamo. Il suo inizio muore e il web pieno di tablet, di questi cucciolotti. Vedete qui qualche esempio: il primo in alto è destinato allo gioco, quello che l'ha fatto cambiato anche messo in una barra dell'applicazione di stile Macintosh. L'altro invece è una cosa molto più seria, destinata alla chimica, e nello sfondo non si vede una certa pena di vedere. La sotto ancora è una distribuzione localizzata in italiano, perché le distribuzioni normalmente hanno una localizzazione parziale, però c'è una comunità italiana molto attiva che ha eh, provveduto a una localizzazione spinta della, della, della distribuzione e l'ha distribuito come parte di questa distribuzione. Un'altra parte, tuttavia, è quasi iconica, di uno che voleva farsi una roba che fosse uguale e precisa a Windows XP perché si è fatta una distribuzione fattica con tutte le iphone perché no? Allora, per questo motivo noi pensiamo che Papi ah, Linux... Sì, per questo motivo pensiamo che Papi Linux possa essere una, una valida cosa da usare, non solo per a scopo dimostrativo, ma anche per lavorarsi. Io, vedete, si faccio eh, le, le presentazioni che faccio, ci, ci lavoro tutti i giorni, lo uso a casa. Quindi non è solo un giocattolo, i motivi li abbiamo da visti. Il fatto che i forum sono veramente amichevoli e dare il benvenuto a chiunque eh, è una verità e di solito sono talmente efficaci che moltissime delle domande più comuni sono già state risolte, basta fare un semplice research con Google o poco di più per, senza dover fare neanche i quesiti perché si trova già quello che mh, si, si cercava qualcuno probabilmente ce l'ha pensato c'è un installato notevole eh, di, di Papi Linux quindi non è solo per i X, non è solo per i secchioni molto intelligenti ma anche per persone comuni e questo si vede anche paragonandolo ad altre due distribuzioni minimali che sono, voi li conoscerete Dunsmall Linux eh, che è ancora più piccolo il Papi Linux era, arrivava a 50 megabyte ed era un'ottima idea per quando è stata fatta, perché gira in effetti su computer ancora più limitati di, di quello che servono per pappi, però eh, qui diciamo loro sono morti di troppo successo, nel senso che il, la distribuzione è vera che 50 megabyte, ma c'è solo il browser, non ci si fa molto, bisogna personalizzarlo in maniera tale che nessun cristiano comune eh, che inizia tempo e voglia di farlo. Inoltre era di una distribuzione di sviluppatori anche un po' ristosi tra di loro, uno dei colonnelli di Damsel Small Linux ha fondato la sua, diciamo, il suo branch che è Tiny Core Linux, un po' come dagli anglicani sono nati metodisti e il problema è che i problemi di, di, di base sono rimasti e Tiny Core Linux è molto bellina e splendidamente fatta però non ha nessun programma montato per niente, bisogna farsela da capo e il risultato è che nessuna persona principiante ci si mette, inoltre eh, la comunità non essendo come dire, non essendo accattivante la distribuzione, quello che capita è che fatalmente meno gente lo usa e non c'è massa critica e purtroppo le due distribuzioni qui che sono per modo loro geniali sono ferme a quanto ne so il 2008 come release, che è un, un gran peccato, invece i pappi continuano. A produrre e pur avendo delle richieste hardware lievemente maggiori diciamo le cose vengono fatte un po' più me, di buon senso. E allora spero che abbiate voglia di cominciare a questa diapositiva vorrei anche ricordare che ehm, malgrado il sistema un po' convoluto con cui avviene il carico del sistema operativo è uno dei sistemi più rapidi nel a fare il boot su un computer appena decente con una un buon disco rigido non sono rari tempi di, di, di, di attivazione intorno al minuto, non c'è quel macinamento di disco rigido che sentite con una distribuzione di Windows. E si può avviare dall'ICD, questo l'abbiamo già detto, si può avviare da una chiavetta, la chiavetta bisogna farsela e dentro la distribuzione ci sono una serie di tour efficacissimi per farsi una chiavetta avviando USB, Se non volete usare quelli potete usare un netbooting che è un po' più limitato. Eh, però niente con qualcuno di riuscire ugualmente a fare una bolletta viabile. Il vero limite è il BIOS del computer, perché molti computer non dai, vecchi non partono da chiavetta. Nel quale caso ho trovato una devoreria per farlo partire lo stesso, ed è quella di un computer veramente vecchio come questo, con un disco floppy, viene fatto partire con un dischetto che loro danno, che si chiama Waypoop il computer da FreeDOS e dopo che FreeDOS funziona da caricatore secondario di eh, Linux usando dei tanti caricatori di, di Linux da DOS e con quello si riesce a far partire anche ferri da stiro perché si può far partire praticamente tanti Linux da qualunque mezzo che sia accessibile dai flotti, che sono molti. Iniziamo con la LCD, questa parte qui diciamo era pensata per gente principiante, ma ho il sospetto che sia completamente dire, fuori luogo con gente brava e esperta come moltissimi di voi. Comunque solo per ricordare che eh, la cosa migliore è cominciare con l'ASD, perché l'ASD si può fare con facilità da un file ISO che si scarica dagli indirizzi che poi vi do. E, eh, Fare un file ISO, un live CD è un'operazione banale, se ne possono fare anche una piccola biblioteca delle varie diciamo, sottodegise e vedere quella che piace di più, e si è speso una pipa di tabacco e si traffica veramente poco. E quindi dovete scaricarvi una, una ISO da uno dei siti di TAPI, masterizzarlo con un programma a vostra scelta, tutti i programmi di masterizzazione hanno una funzione di eh, scrivere di il ISO eh, e poi dovete ovviamente convincere la macchina a partire dall'ASD eh, o ROM. RAW queste molte macchine è un'impostazione che viene messa di fabbrica se non è messa di fabbrica tenendo premuto un tasto che in molti casi è F12 oppure ESC oppure F8 durante la partenza appare una finestra di dialogo per cui si può scegliere volta per volta il mezzo di boot scegliete il, il disco il CD e siete a posto altrimenti le cose si fanno un po' più serie e quindi, un po' meno esperti faranno bene a far sentare e bisogna aprire il setup del, del, del BIOS e eh, questo qua richiede sempre di pigiare il tasto alla partenza, di solito è cancer, F1 e F2 e di navigare all'interno del, del, del BIOS del, system setup fino a che non si trovi una funzione che si chiama boot sequence e eh, dalla sequenza di boot al solito si imposta il cd dicono, di come primo dispositivo di boot, si salva, si fa ripartire tutto, poi si di dentro e tutto parte. Qui avete una prima schermata con una specie di mh, diciamo, help elementare, quello di F2 e F3 e eh, la mh, un prompt per inserire i bugs Cisco se volete metterseli di questo è un'eminenza molto rara le ultime release di Fabio sono fatte in maniera tale che anche nella prima partenza viene chiesto ben poco l'utente e alla fine quando già si è accesa l'interfaccia grafica eh, arriva una finestrina con cui si personalizzano alcune diciamo, cose molto gnocche, tipo la tastiera, il, il locale e la, la risoluzione dello schermo se non va bene quella che è stata inserita di default. E se uno fate, vuole fare l'installazione frugale, alla prima chiusura del sistema viene anche data l'opportunità di creare file di storage, che poi può essere aumentato secondo i bisogni, e, ehm, tra l'altro, la presenza di un file di storage eh, permette di fare dei backup facilissimi di, di, un, di un sistema perché basta copiare il file di storage. Eh, non, eh, magari con un altro mh, con un disco d'avvio, perché non è meglio non copiarlo quando è in uso, però eh, voi potete praticamente eh, fare un, un backup facendo la copia di un file, che è una cosa estremamente comoda. E, e potete anche poi eh, il file di storage potete anche controllarlo con i normali mezzi di, di controllo de, de, dei dischi perché il file è di fatto una sorta di disco virtuale e tutto è certificato in maniera incredibile se volete saperne di più niente di meglio che andare a cercare eh, sul sito principale di TAPI Linux che è quello che vedete in alto nel sito c'è un po' di tutto, c'è tutta la storia del, del sistema, c'è molta tecnica. Io mh, spererei nei prossimi anni di fare una piccola talk anche sulla parte tecnica di Papi Linux che non è eh, del tutto banale e che io ho volutamente escluso questa volta perché altrimenti veniva un talk troppo ponderoso. Noi volevamo stare intorno alla mezz'ora come si usa qui al Linux Day. E in ogni caso trovate anche i puntatori, i link per andare a trovare le, le, le, le, le tablet for uh, Station Features, eh, che sono eh, diciamo così, una, una serie infinita e potete se avete una buona eh, connessione eh, internet, caricarne una sera per tenervi per dire, occupati per settimane. C'è una buona comunità diciamo, in italiano, io ultimamente ho, io di uso le, le release in inglese, ma se uno vuole quelle in italiano, adesso le hanno tradotte veramente bene, tendeva a rimanere un po' indietro rispetto a quelle ufficiali, adesso sono diciamo, quasi al passo con le ultime in inglese e sono una grande comodità. Io eh, devo confessare che ho usato come, diciamo così, eh, come animale di riferimento mia moglie che fa mettere ero tecnofoba, ma sono diciamo, piuttosto convinta. E gli ho messo su un computer che ho costruito per lei una distribuzione di Windows e alcune distribuzioni di Papi Linux. Ho detto: usa quella che ti pare, e mia moglie usa sempre Papi Linux perché la trovo più rapida, tante prima, fa le cose con più facilità. E come tutte le distribuzioni di Linux, non c'è da preoccuparsi di virus o di malware eh, più di tanto. Per cui, devo dire. Secondo me c'è diciamo un forte pensiero, un forte sospetto che sia un oggetto che va anche preso abbastanza sul serio, perché non è solo un gingillo, ma è qualcosa in cui si può lavorare, si possono fare funzionare computer vecchi, cosa che con i tempi che corrono non è una cattiva cosa, si possono fare tante cose utili e divertenti e con una fatica inversamente proporzionale ai risultati e io eh, con questo vi ringrazio e a nome di Tax e di tutti i suoi cuccioli eh, sono lieto di essere stato qua e vi ringrazio ancora per l'attenzione